Peggy 18 Ti diamo il benvenuto al nuovo Battle Pass di Call of Duty per Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 con più di 100 ricompense. La tua missione ora si svolge in un'intera mappa, quindi avrai molte più possibilità tattiche. Muoviti con strategia, puntando agli obiettivi che desideri, settore dopo settore, fino a ottenere il dominio totale. Usare il Battle Pass è semplice. Ottieni i salti di livello gettone battaglia. Riscattali così da poter ottenere ricompense. Ogni settore di combattimento ne contiene 5. Completa il settore sbloccando tutte le ricompense, incluso il bersaglio prioritario. Completando i settori se ne apriranno di nuovi e potrai scegliere il tuo percorso nella mappa in base alle ricompense che vuoi. Completati tutti i settori guadagnerai ricompense bonus per avere una vittoria totale. La mappa include 20 elementi gratuiti, tra cui nuove armi funzionali e punti Call of Duty. Effettua l'upgrade del Battle Pass per accedere a oltre 100 ricompense, tra cui nuovi operatori, progetti arma e 1.400 punti Call of Duty. E questo è solo l'inizio. Ogni stagione porterà nuove mappe, ricompense e sorprese. Con il nuovo Battle Pass di Call of Duty, ora la vittoria è nelle tue mani.